Sardegna Press è un portale dove al suo interno sono pubblicati tutti i comunicati stampa di enti pubblici, aziende, associazioni, società sportive e di tutti quei soggetti che comunicano puntualmente le proprie attività. Sardegna Press è una vera e propria agenzia stampa concentrata su quanto accade in Sardegna. Sardegna Press è un prodotto editoriale di media web channel. sardegnapress.it